Mi è stato chiesto come contributo di parlarvi di quello che è, secondo me, il rapporto tra la storia, la grande storia, quella con la S maiuscola, e le storie, quelle che impropriamente abbiamo definito le piccole storie, ma che sono poi le storie individuali, le storie delle persone che vivono in un determinato testo, tempo e in un determinato contesto. Beh, prima cosa mi viene da dire che si tratta sicuramente di un rapporto bionivoco. Nel senso che se è vero che la grande storia è fatta dalle vicende individuali delle persone che, che vivono in quel contesto e in qualche modo sono loro a definirla, è altrettanto vero che la grande storia finisce per definire le storie personali, nel senso che quello che è il contesto storico politico influisce, influisce in maniera decisiva su quelle che sono le scelte, il modo di comportarsi, l'identità delle persone. E in questo rapporto mi viene anche da dire che pensare di raccontare la storia la grande, quella con la s maiuscola la grande storia al di fuori delle persone finirebbe per essere semplicemente un insieme di date avrebbe scarso interesse d'altro canto è possibile pensare di raccontare la storia di una persona o di un personaggio al di fuori del tempo in cui questo è vissuto in cui la sua, la sua avventura reale o di finzione si svolge anche se lo fosse mi vi viene a dire che sarebbe di scarsissima importanza e di scarsissima rilevanza. Per fare un esempio potremmo pensare di raccontare il nazismo come la fredda cronaca dei numeri, un esercizio di contabilità, tot morti nelle battaglie, tot morti nella popolazione civile e poi tutte le vittime de dello sterminio, dei genocidi. Sarebbe già abbastanza terribile così, ma ecco che quando poi la narrazione arriva come narrazione delle persone che hanno vissuto il nazismo, pensiamo al celeberrimo diario di Anna Frank, si incomincia a capire realmente che cosa è stato quel fenomeno per le persone che vi sono stati immersi e che cosa ha comportato. Si riesce a provare l'empatia. L'empatia è una delle prime dimensioni su cui si muove questo rapporto. E io, a me viene naturale aggiungere un'altra perché quando scrivo mi occupo principalmente di letteratura di finzione e che è quello dell'immedesimazione. Dell ecco, la letteratura di finzione calata, quindi personaggi immaginari ma calati in un contesto storico reale permettono alle persone che li leggono di rompere le barriere e andare oltre l'empatia e vivere con le vesti di quel personaggio. E all'interno di questa di queste medesimazione si capisce forse ancora più a fondo, perché si sperimenta eh, in maniera più diretta, che cosa una determinata storia con la S a maiuscola ha significato per chi le ha vissute.